Buongiorno a tutti, oggi iniziamo così, con, questa, con queste frasi, chiediamo che i compiti a casa siano aboliti, nella scuola dell'obbligo, perché 1. sono inutili, 2. sono dannosi, 3. sono discriminanti, 4. sono onerosi, 5. sono impropri, 6. sono prevaricanti Sette sono limitanti, otto sono stressanti, nove sono assurdi, dieci sono malsani. Quello che vi ho letto è il manifesto di basta compiti e oggi abbiamo qui con noi il fondatore di questo movimento che è il professor Maurizio Parodi che io ringrazio per essere qui con noi, buongiorno Maurizio. Salve, grazie dell'invito. Maurizio Parodi è un dirigente scolastico, un pedagogista, un formatore, autore di molti saggi, oltre ad essere appunto il fondatore di questo movimento. Eh, sono dei punti ben definiti, aggettivi duri anche, che lasciano poco spazio forse all'immaginazione, ma noi vogliamo sapere invece, eh, avere le spiegazioni, ci piace sentire le spiegazioni. Allora io ti chiedo se puoi... Eh, dirci questi punti cosa significano? Si sì, ehm, si tratta di, eh, di un manifesto quindi necessariamente eh, diciamo l'enunciazione è sintetica e molto asseverativa, insomma quasi perentoria nei toni, però eh, rimanda a riflessioni approfondite e rigorose che sono documentate anche nel, nel nostro archivio, l'archivio di Basta compiti, www BastaCompiti, www.bastacompiti.it, il nostro sito, dove abbiamo raccolto una, ripeto, un'ingente un documentazione a sostegno della, della campagna, che muove da alcune considerazioni di buon senso, eh? non necessariamente di buon senso pedagogico, di buon senso. Intanto, il primo punto, possiamo partire da qui, l'inutilità dei compiti. Ora, i compiti sono inutili perché lo studio prettamente nozionistico che richiedono non, non consente di acquisire conoscenze apprezzabili e competenze significative è un sapere usa e getta cioè si ricorda quel tanto che basta per poter superare la verifica l'interrogazione, dopodiché non rimane nulla cioè non c'è insegnamento è, una, diciamo, è un impegno che non lascia il segno dopo qualche mese ricordano poco o nulla questi, questi bambini e questi ragazzi. Quindi un sapere usa e getta. Diciamo, non c'è bisogno di scomodare gli studi dell'Ox, e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo, eccetera. Basta avere un minimo di esperienza da genitore, insomma. Lo vedo anche con mio figlio, dopo un paio di mesi di queste nozioni accatastate, affastellate in modo così artificioso eh, rimane veramente ben poco quindi non c'è non, non, non ci sono diciamo, conoscenze e competenze eh, apprezzabili che possano essere acquisite attraverso questa modalità quindi sono sicuramente inutili ma se peggio come, come, come dicevi a, a proposito del, del secondo punto sono dannosi sono dannosi perché eh, Procurano rigetto per lo studio, ripugnanza nei confronti della scuola, trasformano il libro, come dice, come scrive icasticamente Daniel Pennacchi, trasformano il libro in un corpo contundente nella materializzazione della noia. Non è un caso che i nostri studenti siano tra i più stressati d'Europa i più disamorati nei confronti della scuola. Quindi procurano, non consentono, proprio perché inutili, acquisizioni significative e peraltro eh, suscino, suscitano eh, pulsioni di rigetto nei confronti del, della cultura e del libro. E il nostro sistema, che è proprio incentrato su questa Trimurti, la chiamava così eh, Tullio De Mauro, eh, lezione frontale, compito a casa, interrogazione e verifica, è cioè, fallimentare, è, è, è palesemente Inadeguato. La scuola italiana purtroppo è i vertici delle classifiche mondiali per il tasso di eh, analfabetismo funzionale che caratterizza i nostri diplomati. Cioè noi abbiamo diplomati, cioè persone che hanno trascorso buona parte della loro vita a scuola o a svolgere i compiti dalla scuola assegnati, che arrivano all'università sprovvisti delle competenze essenziali. Tant'è che mi pare sia stato due anni due anni o solo, eh, um, 600 docenti universitari hanno scritto al Ministro, al Parlamento, forse anche al Presidente della Repubblica, lamentando il fatto di dover organizzare dei corsi di recupero delle abilità proprio funzionali, quelle, quelle più elementari, leggere, scrivere, far di conto, che inizialmente erano rivolte agli studenti stranieri e che adesso hanno dovuto estendere anche agli studenti italiani. Quindi questo sistema chiaramente non funziona. C'è un danno irreparabile, nel senso che eh, noi priviamo i, i, i ragazzi, che, che, che saranno appunto gli uomini e le donne di domani, di strumenti essenziali, non solo per l'acquisizione di conoscenze e competenze significative, ma anche per una partecipazione consapevole. Si parla di, appunto, di competenze di cittadinanza. Eh, noi abbiamo del, de, dei ragazzi che sono sprovvisti degli strumenti essenziali, quelli che appunto permetterebbero di eh, fornire alla società contributi a, come dire, di rilievo e eh, nutrire un proprio progetto di vita ma la situazione è ancora peggiore interrompimi quando vuoi mi fermo sullo svantaggio i compiti <ride> sono, sono anche discriminanti nel senso che aggravano lo svantaggio di chi sia più svantaggiato cioè chi abbia genitori colti affettivamente diciamo, presenti eh, rispetto allo svolgimento dei compiti è sicuramente avvantaggiato nei confronti del compagno o della compagna che invece abbi non abbia di queste risorse private familiari quindi paradossalmente il giorno dopo i, dopo i compiti chi è svantaggiato lo è, lo è ancora di più quindi aggravano la situazione di, di svantaggio e sono discriminanti non solo perché debilitano ulteriormente il livello di autostima dei ragazzi più bisognosi, quelli che nella scuola dovrebbero trovare eh, un'opportunità di affrancamento e di emancipazione rispetto a una situazione di partenza eh, come dire, non, come dire, non, non ottimale. Eh, sono discriminanti anche perché indiscriminati, cioè si danno a tutti eh, i bambini e i ragazzi della classe gli stessi compiti. Ora, per un bambino, un ragazzo, un compito può essere un impegno di mezz'ora, per un altro un impegno di tre ore, per un altro ancora un impegno insostenibile che lo espone ovviamente poi al biasimo e, nel e che lo, ovviamente che lo, lo, lo affligge, lo, lo avvilisce tanto più nel confronto con i compagni che invece siano più, più capaci o che siano più sostenuti, perché eh, il ricorso alle, alle lezioni private in, in Italia che è una missione patente di fallimento del sistema scolastico, è, è, è spaventoso, insomma, è un business milionario, peraltro è in nero, quindi è anche, è anche abbastanza immorale come pratica. Ma non tutti sono nella condizione di poter eh, offrire un supporto a chi dalla scuola dovrebbe trovare invece. Eh, maggiore accoglienza e, e, e maggiore sollecitudine Quindi no, anche un perché costano tantissimo le, le lezioni private costano tantissimo infatti, infatti non tutte le famiglie sono in grado di sostenerlo ma non è neanche nemmeno giusto mm. cioè nel momento in cui un insegnante consigli e non capita di rado a uno studente di, o alla famiglia di eh, ricorrere a lezioni private ammette il proprio fallimento come docente dopodiché è vero che gli insegnanti operano in condizioni di estrema precarietà, le il fenomeno delle cosiddette classi pollaio, il programma, il programma che non esiste più e che invece si ostinano a perseguire con un accanimento quasi necroscopico tutti gli, studi, gli insegnanti italiani, cioè ci sono difficoltà logistiche, insomma, di, di penure, di, penure di risorse, no, in questo periodo in realtà ne abbiamo, ne abbiamo risorse anche finanziarie, però è anche vero che come dire, questo tipo di, di, di eh, sollecitazioni, così come il tasso in vere conto, cioè il scandaloso di mortalità, di dispersione scolastica, cioè di ragazzi che abbandonano la scuola, anche qua tassi davvero indegni di un paese civile, eh, significano inequivocabilmente il fallimento del sistema. Ascolta, non... ho, ho i dati, eh, ho recuperato dei dati appunto sull'abbandono sull scolastico e c'è una relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione per il 2020 eh, che dice che la percentuale di giovani nella fascia di età compresa fra i 18 e i 24 anni che abbandonano precocemente l'istruzione e la formazione è stata del 13,5% e dice che anche se la curva di dispersione sembra impiccata verso il basso perché ne, sì. addirittura nel 2018 era il 14 e mezzo ma nel 2009 eravamo al 19 per eh, questo articolo diceva che siamo comunque lontani dal 10 che sono le indicazioni europee sì sì, sì purtroppo siamo in questa eh, condizione tristissima e, e... E la cosa eh, sconcertante è che di questo problema, eh, generalizzo per comodità di esposizione, io ho conosciuto insegnanti eccellenti e, e la scuola si regge sulle spalle, eh, spesso, spesso anche gracili di, di questi insegnanti, che si impegnano ben oltre gli obblighi di servizio con una dedizione a volte eroica, quindi mh, onore e gloria a, a, chi, a, a chi operi in questo, in questo senso, in questo modo. Però la tendenza è considerare eh, la scuola un servizio autoreferenziale, auto ma neanche un, un servizio, diciamo un'attività una, un autoreferenziale. Cioè, la, la scuola ha senso in quanto tale, non perché garantisca agli, agli studenti autentiche opportunità di promozione, di, di, di formazione, anche se, semplicemente. No, la, il principio inconfessato, spesso inconsapevole, si può riassumere così. La scuola è giusta e semmai gli studenti sono sbagliati. E in effetti la scuola soffre profondamente di questo male e si chiama autoreferenzialità, nel senso che non rimette in discussione i propri paradigmi, le proprie logiche, le proprie pratiche, i propri rituali, a cominciare dai compiti. Semplicemente eroga questo servizio, questo di, di servizio standardizzato. Dopodiché, se lo studente riesce ad adeguarsi perché nelle condizioni di poterlo fare o è sostenuto adeguatamente e quindi riesce ad adeguarsi per questo, bene, altrimenti viene espulso. È la logica già denunciata da Don Lorenzo Milani. Don Lorenzo Milani diceva che la scuola funziona come un ospedale al contrario, che cura i sani e respinge i malati. E purtroppo è così, la scuola italiana non funziona, pare, non funziona più nemmeno come ascensore sociale nel senso che eh, semmai ecco, aggrava, aggrava la condizione di chi sia, sia più ma debole. ma c'è una carta internazionale di diritti dell'infanzia sì, sì è, una, eh, è un riferimento tanto più importante eh, è tanto più importante ricordarlo oggi perché ricorre la data di ricepimento da parte dello Stato italiano della, di questa convenzione dei diritti dei bambini e dei ragazzi a cui faccio spesso riferimento in particolare all'articolo 31 che riconosce a bambini e ragazzi il diritto al, al tempo libero, al riposo, al gioco, alla ricreazione, che i compiti invece impediscono. È un diritto violato attraverso questa che è una pratica dissennata. Eh, tra l'altro quando si parla dei compiti tendenzialmente ci, si, si pensa alla secondaria di secondo grado, o no, alle superiori. Ora, nelle scuole a tempo pieno italiane, cioè scuole che sono frequentate da bambini tra i 6 e gli 11 anni, dopo otto ore di immobilità forzata, in, in, in aule più o meno confortevoli e sovraffollate, ad ascoltare insegnanti, una pletora di insegnanti che parla, parla di cose più o meno comprensibili e sensate. E sensate. Quindi dopo otto ore di questo trattamento, a questi bambini, sono bambini a quell'età, sono bambini, si assegnano compiti tutti i giorni, nel weekend e anche durante le vacanze. Quindi c'è un accanimento morboso che rasenta la crudeltà mentale. Come si fa a capire che dopo otto ore di scuola un bambino deve poter fare altro? Ricrearsi, coltivare i propri interessi, rimanere con i genitori, insomma. Che non può essere ulteriormente afflitto da... Cioè, nessun lavoratore accetterebbe un maltrattamento simile. Invece si danno compiti tutti i giorni, nel weekend e durante le vacanze. È, è, è veramente una, questa sì, è una violazione gravissima di, di, di questo diritto che non dovrebbe essere nemmeno rivendicato. Insomma, qualsiasi persona di, di buon senso in teoria dovrebbe capirlo, che non ci si può accanire in questo modo. E invece succede in moltissime scuole italiane. Eh, queste statistiche sono state fatte su dati prima della pandemia. Noi abbiamo visto in questo anno, nel 2020, che eh, la scuola si è dovuta per forza digitalizzare con la didattica a distanza. Eh, Cos'è successo in quest'anno? Cioè, cosa ci dovremmo aspettare come statistiche eh, del 2020? Ma io, io non credo che... che le, però veramente questo è, una, è un azzardo, eh? Non, non la sostengo come dire, come una, come una posizione meditata, però non credo che, che saranno così drammatici i, i danni arrecati alle creature da, questa, da questo forzato distanziamento. Cosa è successo? Che è successo questo, che gli insegnanti che già lavoravano come dire, in, in modo didatticamente evoluto, quindi valorizzando il soggetto in apprendimento, cercando di promuovere una partecipazione attiva da parte del singolo e nel gruppo, attivando quindi del, eh, come dire, delle, delle, delle metodologie basate sulla, sulla, su, su, sulla cooperazione tra, tra pari, hanno fatto ottimo uso anche del, eh, diciamo, del supporto digitale. Quindi hanno con una modalità diversa e sfruttando le potenzialità del mezzo, sono riusciti a non, come dire, a non abbandonare gli studenti a loro stessi. Cioè, diciamo che la, la stessa filosofia che praticano quotidianamente in aula sono riusciti a tradurla. Chi invece pratica una didattica di tipo burocratico, basata appunto sul, sul, sul, sul nozionismo più becero, sulla, sulla verifica quantitativa del... Del, del, del risultato eh, che spesso no, non esprime il, il, come dire, la, la complessità eh, e il pregio del, delle risorse di cui sono portatori gli studenti, ha fatto mh, come dire, una, un uso becero del mezzo, quindi tra, semplici, tra, trasferendo la, la, la, le, le stesse modalità eh, diciamo cattedratiche eh, utilizzate in classe sul, sul, sul, sul PC, quindi, con tutti, con tutti i problemi che questo comporta, perché viene meno persino l'interazione in, in molti casi tra, tra lo studente e il, il docente e sicuramente tra i pari. E, e sono questi gli studenti che ne, ne, ovviamente hanno, hanno sofferto di più. Non credo che sia irrecuperabile irre irre eh, que questo quest eventuale gap, eh, sono convinto che chi ha fatto buon uso della didattica a distanza continuerà ad operare secondo appunto, le, i principi che so, so, ne hanno supportato l'attività Insomma, da sempre, ecco, a prescindere dalla, dalla peculiarità del mezzo. C'è una, sono... una mamma, Fabia, che dice basta eh, anche esami a settembre, soprattutto in pandemia dovrebbero promuovere tutti. Sei, sei d'accordo? <ride> Ma io, ora, non, non, forse è un falso problema, quello, eh, credo che mh, si, si debba riconoscere l'eccezionalità di, di, di questa situazione e praticare, al di là della retorica, praticare davvero una... Una, una didattica accogliente e non solo inclusiva. Quello che è successo, almeno in molti casi, è che eh, è sembrato, e non solo agli studenti, che i professori fossero in agguato in attesa del rientro per poter eh, nei pochi giorni a disposizione concentrare verifiche e, eh, e, come dire, e, e, e compiti eh, da svolgere. Per cui veramente c'è stato un, un fuoco di fila che um, ha, semmai ha debilitato ulteriormente questi, questi, questi bambini, questi, questi ragazzi, che già sono reduce da una situazione di, di, di, di obiettivo, disagio, insomma, il distanziamento, l'impossibilità a, a ritrovarsi con i compagni, e che ha subissati di compiti, eh, tra l'altro, perché non è che si sia sospeso, eh, come dire, l'abuso di, di questa pratica didatticamente aberrante, Quindi subissati di, eh, di compiti, impegnati per ore davanti, davanti allo schermo del computer, che appena rientrati a scuola sono stati sottoposti a verifiche incessanti, se, cioè una, una verifica, più verifiche al giorno addirittura. Ora, tutta questa retorica sul... Eh, Uh, mettiamo i bambini e i ragazzi nella condizione di potersi ricomporre di, rigenerare, di, di ristabilire il contatto poi si scontra con, un, con, con comportamenti che sono, insomma, sono proprio disegni opposti sì, ma sono disegni opposti una logica burocratica di, di, di semplice controllo io credo che sì una, una, un, un, come dire, un atteggiamento di, di generosità nei confronti del, degli studenti che sicuramente sono sono provati da, da, da, da una situazione che è stata difficilissima anche per gli adulti. Credo che sarebbe, sarebbe commendevole, ecco. non mi scandalizzerei. E infatti, Fabia conferma: sei verifiche e quattro interrogazioni in sei giorni, non appena sì. hanno rimesso piedi a scuola. Sì. Effettivamente, anche la figlia di una mia amica era, ha fatto una settimana assurda quando è rientrata. Sì. Davvero sembravano sì. in agguato i professori, che, sì. e, e poi il benessere, i poveretti hanno sofferto e poi quando arrivano a scuola li massacriamo in questo modo. Eh, Ma qual è la posizione in generale eh, degli insegnanti? La maggior parte degli insegnanti vuole mantenere questa pratica dei compiti a casa, oppure sì, sono favorevoli al cambiamento? No, no, no, no, è una battaglia persa. Io ho scritto il mio primo libro, Basta compiti, nel 2012, quindi mi occupo da una ventina d'anni di questo problema, e mh, con risultati... Mh, mh, a dir poco frustranti, eh, sono riuscito. Io ho creato due gruppi Facebook: Basta Compiti, che è un gruppo pubblico aperto, e un gruppo tecnico, docenti e dirigenti a Compiti Zero, che raccoglie appunto eh, soprattutto insegnanti che non assegnano compiti. La cosa singolare è che ci sono anche insegnanti della secondaria e di secondo grado, cioè insegnanti di liceo che insegnano, che so, filosofia esistono, e storia, e, esistono. e che non si esistono. Esatto, esistono, e sono, però sono una, una sparuta minoranza. Ed è difficilissimo compiere una scelta. Che, tra l'altro, determina una sorta di rivoluzione copernicana nell'insegnamento. Quindi più che una riforma, è una piccola rivoluzione a costo zero, non solo, ma che non richiede nessun tipo di autorizzazione. Qualsiasi insegnante in qualsiasi momento può decidere perché rientra nelle proprie facoltà, nella propria discrezionalità professionale, può decidere di non assegnare compiti senza richiedere eh, so, l'autorizzazione al dirigente oppure acquisire una delibera da parte del, del collegio dei docenti, rientra nelle prerogative del docente, ma è difficilissimo farlo. Intanto perché abbiamo introietta, introiettato questo, questo modello di scuola fin da quando la, la scuola l'abbiamo frequentata da studenti, no? e i professori e gli insegnanti, i docenti sono stati ovviamente studenti prima di diventare docenti. E una scuola senza compiti ci sembra veramente un paradosso, non sembra, non sembra possibile una scuola senza compiti. Quindi non si, non si pone neanche il problema, i compiti si devono dare, è proprio un imperativo categorico. E quei pochi che si, provi, si provino a non farlo, eh, insomma, sono intanto più o meno maltollerati, eh, più o meno palesemente maltollerati dai colleghi, a volte sono, sono proprio osteggiati dai colleghi ma di sicuro incontrano sì sì sì è frequentissimo anche perché sai è un comportamento totalmente difforme dal proprio che è, significa la quasi totalità dei docenti quindi sei un diverso che fai una cosa un po' strana quindi i casi sono due o ho ragione io che, che do tanti compiti oppure hai ragione tu che non ne dai quindi la, la cosa eh, è, è sicuramente eh, come dire problematica ma il problem forse l'ostacolo maggiore sono i genitori i genitori non è che chiedano i compiti alla, scu alla scuola, li pretendono, li considerano indicatori di serietà dell'insegnante, di qualità della scuola. Più compiti si danno, più seria è la scuola. No? Ma anche se e... si fa fatica a seguire i bambini, sì, perché ricordo fa fatica. la fatica che ho fatto a seguire, sì. lavorando sì. e seguire i compiti dei miei figli, quando sì, erano piccoli mio... poi? Sì, ed è, è uno dei punti del, del manifesto. Il fatto di pretendere dai genitori, eh, come dire, che, che, che svolgano i compiti che in realtà dovrebbero essere degli insegnanti, cioè insegnare e imparare ai, ai, ai propri figli e aiutarli nello svolgimento dell'attività. Ehm, quindi sì, c'è questo problema che è, è difficilissimo, qualcuno ci riesce, ed è veramente un'impresa un epica e, un eroe. e <ride> eroica, sì. sì, qualcuno ci riesce, ma con, con estrema difficoltà veramente è, cioè, è un comportamento anomalo che quindi, io lo capisco che quindi preoccupa i genitori ma come poi quando, passa, quando andranno alle scuole medie poi quando andranno alle scuole superiori ma se non si abituano fin da piccoli a fare tanti compiti insomma cioè, è un attesamento più che comprensibile quello che sconcerta è che non lo capiscano gli insegnanti ora guarda, tipo, eh, ti, giusto questo eh, questo riferimento eh, culturale quando Michael Moore Michael Moore il regista premio Oscar di Bolin e Conway, si è posto questo problema. Come mai negli anni 50 le scuole statunitensi erano pessime, e le scuole, così come le scuole finlandesi, e adesso le scuole finlandesi sono tra le migliori del mondo? Allora lui ha preso la, partito con la sua troupe e è andato a intervistare il ministro dell'istruzione svedese dell'epoca. Cito testualmente, la prima domanda è stata qual è il segreto del vostro successo? La prima risposta del ministro dell'istruzione finlandese è stata abbiamo eliminato i compiti, la, non la seconda, la terza, la quarta, la prima risposta che ha dato è stata abbiamo eliminato i compiti e in effetti gli studenti finlandesi i compiti non li fanno o magari sono impegnati che sono mezz'ora alla settimana, gli studenti finlandesi fino a sette anni giocano, giocano. noi facciamo attività di prelettura, prescrittura e precalcolo nella scuola dell'infanzia a cinque anni perché siamo isterici e compulsivi dal punto di vista pedagogico e didattico, in Finlandia 7 anni, fino a sette anni giocano, fanno pochissimi compiti, o non, li fa, non ne fanno proprio, e loro, gli studenti finlandesi sono ai vertici delle classifiche mondiali per conoscenze e competenze. Quindi evidentemente si può fare una scuola senza compiti e ne sono la dimostrazione vivente i docenti a compiti zero, che in Italia, perché di solito si dice, eh certo in Finlandia il rapporto numerico è sicuramente più favorevole, hanno struttura, ed è vero, laboratori, formazione, benissimo, però i quasi mille docenti a compiti zero iscritti al, al, al nostro gruppo sono la dimostrazione vivente che si può fare una scuola senza compiti, ottenendo risultati apprezzabili, nel senso che, gli studenti di questi, di questi insegnanti hanno percorsi scolastici regolari, normali, si sì, laureano qui, per Qui abbiamo una dimostrazione vivente, Terry, eh, che per è certo. un insegnante senza compiti certo. e dice «è stata un'esperienza costruttiva, ho imparato come insegnante molte cose, i miei alunni felici di lavorare eh, online, comunque si vede in quest'anno, l'autonomia è importante». E lei è un insegnante senza compiti, non bisogna far diventare i genitori surrogati degli insegnanti. Esatto. Eh, ma io mi chiedo, eh, se togliamo i compiti, bisognerà anche cambiare un po' il, um, la scuola, mm. il programma scolastico o no? Il Beh, modo sì, di insegnarlo? È, sì, questa è un'obiezione, mi fece anche Cerini durante un, un convegno. No, in, re, in realtà non è vero. No. no. Eh, cioè no, nel senso che non occorrono stravolgimenti proprio di, di tipo sistemico strutturale, eh, si può fare una didattica senza compiti anche mantenendo un insegnamento di tipo tradizionale con alcune avvertenze, premetto, quasi tutti i docenti a compiti zero praticano didattiche evolute, come terri, per dire eh, pegoiani eh, nel senso che è, è la didattica auspicata dalle indicazioni nazionali, che in Italia non segue nessuno gli insegnanti italiani mi riferisco al primo ciclo di istruzione elementari e medie per capirci dovrebbero non attenersi, perché si tratta di indicazioni e non di programmi, non ci sono più, la scuola è autonoma, però avere come riferimento eh, diciamo prioritario queste indicazioni nazionali, ebbene a scuola, nelle scuole tendenzialmente non è che si facciano cose diverse rispetto a quelle previste nelle in indicazioni, si fa proprio il contrario ed è tristissimo perché le nostre indicazioni sono eccellenti dal, dal punto di vista pedagogico quindi la maggior parte dei docenti a compiti zero, pratica didattica di tipo cooperativo quindi valorizzazione del, del, dello studente ehm, Motivazione intrinseca, quindi eh, riducendo, evitando ricorso, il ricorso a esercitazioni artificiose e, e va benissimo. Però io ho, come dire, ho avuto la fortuna, purtroppo soltanto un anno, di avere un insegnante, l'insegnante di mio figlio, che era un insegnante di italiano, quindi insegnante di, un, di una materia curricolarmente molto forte, che pratica una, una didattica abbastanza, cioè, diciamo tradizionale. Nel senso che lui dice: Vabbè, se sul libro di testo dobbiamo fare questo, trattare questo argomento, eh, bisogna leggere da pagina a pagina, che è un approccio non proprio dei più evoluti. Però non dà compiti a casa perché anziché fare lezione fa studiare eh, i suoi studenti a scuola. Quindi non è che faccia delle cose straordinarie, che adotti dei metodi particolarmente innovativi, nulla a che fare con Montessori, con Frenè, con Mario Lodi, con, con Milano ma è una didattica molto tradizionale semplicemente li fa studiare in classe e io ricordo cioè li fa leggere dopodiché dice c'è qualcosa che non avete capito poi qualcuno eh, ha capito quello che il compagno non ha capito quindi li mette in condizioni anche di, di, di interagire tra loro su contenuti che sono proprio quelli tradizionali io ricordo che all'assemblea dei genitori io ho partecipato come genitori molti genitori erano preoccupatissimi perché dicevano ah, come professore il professore è italiano che non dà compiti poi, chissà quando andranno alle superiori, il solito discorso. No? Come dire, siccome siamo tutti mortali, bisognerebbe cominciare, eh, iniziare i bambini a, a scavarsi la fossa a, a, a, a, appena si è in grado oh, di, usare, di usare le mani, perché tanto <ride> siamo tutti mortali, allora facciamoci del male il più possibile, il prima possibile. Allora, quando, eh, di fronte alle, alle comprensibili preoccupazioni dei genitori. Lui ha detto, rispose così, ed è stata una risposta per me, come dire, di, di un'eleganza e di una semplicità, eh, come dire, esemplari. Disse, ma se io non vedo quali sono i problemi che incontrano i miei studenti quando devono imparare quello che è previsto dal, dal, dal mio programma, come faccio ad aiutarli? Ed è un discorso di semplice buonsenso. La logica dei compiti è, è, è aberrante anche per questo, perché... L'insegnante non c'è nel momento in cui ci serve maggior bisogno della sua presenza, cioè quando gli studenti imparano a imparare, quando cercano di costruire, purtroppo abbandonati a se stessi o supportati da, da, da altri professori, pagati privatamente, quando cercano di, di costruire un metodo di lavoro, un metodo di studio. È a scuola che si deve imparare e soprattutto imparare a imparare, perché è lì che ci sono i tecnici, i professionisti dell'istruzione. Sì. Non può essere demandata ai genitori il compito principale. Paradossalmente, la scuola dei compiti non fa il proprio compito principale, che è quello di insegnare e imparare. Di mettere, per usare, si dice in gergo tecnico, di mettere gli studenti nelle condizioni di affinare, mobilitare le proprie competenze metacognitive, cioè di saper gestire la risorsa di apprendimento. Ecco, la scuola purtroppo non fa questo, non fa, non fa la cosa più importante. Ma perché ci sono stati, tu prima hai nominato Don Milani, Montessori, no? E sono dei metodi di insegnamento che ora li insegnano in scuole private. Beh, Le vorrei vedere scuole private dove si, si, si attuano davvero le pedagogie e le didattiche Beh, di cui dicevamo le vorrei vedere le, eh, le, le, le, steneri le scuole steneriane per esempio eh, quelle, Sì, le scuole steneriane sono le scuole steneriane eh, che io non, peraltro non, sulle quali non mi esprimo perché non, non, non le conosco eh, eh, in termini operativi io ricordo grazie a Oneger Fresco però risale a, che, eh, grazie a Oneger che è scomparsa di recente lei è stata allieva di, Mont di Montessori eh, io, io ho avuto l'onore di, di, di incontrare una donna meravigliosa che ha scritto cose bellissime che cito spesso nei miei libri. E quando le chiesi all'epoca, sicuramente le cose saranno migliorate nel frattempo e poi era, era una battuta, quindi anche questa è una generalizzazione ingenerosa. Eh, quando le chiesi, grazie, ma le scuole montessoriane in Italia? E lei rispose, Quali scuole montessoriane in Italia? Quale? Anche Dove? lei? Anche lei? Sì. Perché ci sono delle scuole che adottano i metodi e i materiali Montessori, ce ne sono molti. Ci sono anche scuole che praticano la pedagogia montessoriana, eh, che ad esempio non, non, non, non, non, proprio non permette nemmeno di concepire l'idea del, del compito a casa. Eh, ma sono una minoranza. Cioè il, lo slogan più famoso de, di Maria Montessori, «Aiutami a fare da solo», che significa per il docente, eh, come dire, riscoprire, ma ri, ridefinire il proprio ruolo in termini di regia educativa, non sono quello che ti trasmette la conoscenza, sono quello che ti permette di, di acquisirla la conoscenza. Io non, non, non ne ho viste molte in giro, eh? cioè di scuole che funzionano secondo questo principio. E perché Mentre invece secondo te non vengono presi questi principi per la scuola? Eh, classica insomma non vengono introdotti in tutte le scuole Beh, in Finlandia li adottano in Finlandia, ma eh, io parlo è molto in Italia eh, in io Italia, parlo in Italia credo che guarda, in Italia temo che non ormai non, non ci sia quasi più traccia di, di Montessori, di Milano, di Lodi di, di Rodari Rodari che diceva perché imparare piangendo è una cosa che si può imparare ridendo no? invece la nostra è una scuola della, della sofferenza insomma della, dell'impegno estenuante e più o meno tra l'altro produttivo allora ho dedicato un capitolo del mio ultimo libro a questo. questo è un tema complesso bisognerebbe avere tempo e spazio adeguati semplificando noi siamo rassicurati dalla permanenza degli oggetti sociali per come li rappresentiamo cioè se la scuola se l'idea di scuola che abbiamo introiettato è quella per cui l'insegnante fa lezione, lo studente svolge il compito e poi io verifico il risultato, del quale il solo responsabile è lo studente, perché la scuola, proprio perché organizzazione autoreferenziale, non rimette in discussione se stessa, sei tu sbagliato, semmai no. Dovrebbe essere l'esatto contrario, eh? le indicazioni parlano di tutt'altro, nel senso che dovremmo declinare l'offerta in ragione di quelle che sono le possibilità diciamo, di fruizione dell'utente. Facciamo l'esatto contrario. Se, se si cresce, come dire, avendo introiettato molto precocemente convincimenti, cioè principi precetti di questo, di questo tenore, è un po' difficile poi scardinarli in modo tra l'altro così destabilizzante. Eh, perché se avessimo come dire, una struttura di, che, che, che, che, che, che supporta questo tipo di, eh, di, di pedagogia e di didattiche, e sarebbe più, più difficile insomma, eh, trincerarsi dietro eh, come dire, il modello burocratico trasmissivo. Ma siccome la, la scuola ha mantenuto, no, ha aggravato, veramente questi, questi, questi, questi, questi connotati, eh, diventa di molto difficile fare cose strane, diverse, inconsuete. Innovative. Quindi probabilmente rischiose proprio perché innovative. Guarda, nella, nella scuola in particolare nella scuola italiana, funzionano bene i progetti che si muovono in una logica di tipo additivo, cioè che aggiungono, no? Facciamo un progetto per questo, pro ah, va tutto bene, gli insegnanti sono recettivi, ma se si provi a rimettere in discussione i paradigmi, cioè i, i convincenti, i Convincimenti più profondi e quelli più, più assiduamente praticati nelle scelte quotidiane, insomma, quelle apparentemente più prosaiche, e allora si, eh, si incontra un, un muro di gomma oppure si, su, ci si scontra con un'ostilità un anche molto, molto aggressiva. Perché è eh, davvero per molti insegnanti questa, questa, la Trimurti di cui diceva, di cui parlava eh, De Mauro. Ehm, afferisce a quella che è la dimensione identitaria, cioè se, se vengono meno quelle pratiche più o meno ritualizzate, un insegnante si, si, si, si trova smarrito, tanto più se è il solo in una scuola, in un collegio, a fare una scelta che appare assolutamente in, come dire, in, intollerabile alla, alla, alla, quasi, alla quasi totalità dei colleghi. Quindi i compiti è una battaglia persa. Eh, vorrei precisare una cosa. Normalmente mi si contesta, eh, ma tu, sarà mica solo il problema dei compiti, il problema della scuola italiana? Sì, la scuola italiana ha tantissimi problemi. Io non, non ho mai sostenuto che il problema della scuola italiana siano i compiti. Quello dei compiti è un problema grave, sottovalutato, disconosciuto, che però si può risolvere facilissimamente. Basta volerlo. Quindi, e ne, va, e ne va della qualità della vita, non solo scolastica, di milioni, milioni di cittadini italiani, ancora che minori, che, da, che, che da, quest, da queste pratiche sono fortemente, eh, come dire, avviliti. Ci sono bambini che hanno, che hanno paura di ammalarsi, bambini non che hanno ha paura anche di sono perché, se, certamente. Hanno un di ammalarsi perché sanno che dovranno recuperare i compiti che sono stati assegnati durante il periodo di malattia. Bambini, ah, tra una, una cosa bizzarra, che sappiamo tutti peraltro, e facciamo finta di, di ignorare, è che non solo i genitori si sostituiscono agli insegnanti nel compito più importante, quello di acquisire un metodo di studio attraverso lo svolgimento dei compiti, cosa che eh, solo ai più fortunati accade, ma no, spesso sono costretti a sostituirsi, non solo ai docenti, ma anche ai figli. Ci sono genitori, costretti a fare il compito al posto dei figli, ma non perché buonisti e caritatevoli o, o, o mollaccioni, perché questi bambini arrivano alle 10:30 alle 11 di sera, di, di, distrutti, piangenti, e sanno che se non avranno finito il compito saranno redarguiti, san, sanzionati, e magari si, al, come dire, si, eh, si, si alzano la mattina prestissimo per, per finire i compiti prima di andare a scuola. Insomma, è una condizione di, di disagio, questa sì, gravissima e intollerabile, che non, veramente non ha, non, ha, non, non ha giustificazione, ma neanche attenzione a qualcuno. Sì, veramente è una, è, un, è una condizione di come dire accanimento nei confronti di queste povere creature che non, è, è difficile spiegare e comprendere fino in fondo. Tieni presente non, ne parla nessuno. non ne parla nessuno, ne parla perché, nessuno. perché te lo dicevo prima. No, tieni presente, presente un'altra circostanza interessante: ciascuno degli. Intanto, abbiamo, avevamo una scuola elementare, una buona scuola elementare, l'abbiamo devastata secondarizzandola. Perché prima avevamo un insegnante, un insegnante unico, o i due insegnanti e funzionava benissimo: i due insegnanti del tempo pieno, e avevamo due libri, il libro di lettura e il sussidiario. Adesso ci sono bambini l'ho visto la foto qualche tempo fa di una mamma che l'ha mandata a basta compiti, i libri di, di testo della di una, di una figlia di terza elementare 14 libri di testo, bambino di terza ah, elementare, dire, neanche mio figlio al liceo a 14 libri di testo. Vabbè. Quindi c'è questa pletora di, do, di docenti che, come dire, che, che si occupano soltanto della, della propria disciplina, quindi che veicono un sapere parcellizzato che non ha niente a che fare con, con i processi di, di, di apprendimento che si sviluppano naturalmente prima, che la scuola se ne, ne appropriano colonizzandoli malamente, ciascun insegnante dà i propri compiti come se fossero i, solo, i, i soli da svolgere, neanche si parlano tra loro, non, non si accordano. Quindi poi si ritrovano già i bambini, e non solo i ragazzi delle superiori, con un carico di, di lavoro del quale non hanno neanche consapevolezza gli insegnanti, perché ciascuno dai propri, come se gli altri non esistessero ed è una delle ragioni per cui ho proposto laddove non sia impensabile l'eliminazione di, di, di questa pratica almeno una regolamentazione nel, nel nostro sito c'è un, un documento si intitola Re il regola compiti dove io suggerisco di proporre al consiglio d'istituto ai collegi dei docenti, al dirigente scolastico quantomeno la regolamentazione che si, si, eh, si, si dia una misura si diano una misura agli insegnanti nell'assegnazione dei compiti, perché misura non c'è, purtroppo. Neanche questo, neanche questo viene garantito. Ma il dirigente scolastico eh, ha potere su, sugli insegnanti e l'assegnazione no. dei compiti? O... No, no, no. L'insegnante non ha potere proprio. Scusi, anzi, l'insegnante ha i pieni poteri, nel senso che la libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita e protetta, come è giusto che sia, consente qualsiasi tipo di azione o inazione. Il dirigente scolastico non può nulla, nel senso che risponde di tutto quel che accade a scuola, ma fondamentalmente risponde di decisioni che prendono altri, che siano il Parlamento, il Ministro, eh, l'ente locale, il collegio dei docenti o il singolo docente, deve rendere conto delle scelte altrui. Quindi può giocare un ruolo di moral suasion come il Presidente della Repubblica, nel senso di cercare di sostenere il più possibile i processi virtuosi ma non può proprio imporre nulla a nessuno e io ne sono il più fulgido esempio negli istituti nei quali ho operato come dirigente scolastico nessun insegnante ha mai, eh, ha mai ha adottato la, la, la, la decisione ha preso la decisione di non assegnare i compiti non mi è mai Nonostante successo Se sapesse che tu hai questo movimento sì, sì, sì, che peraltro io non, non ho mai sponsorizzato, eh, nel, per, io credo fortemente nel, nel rispetto dei ruoli, però, come dire, alcune riflessioni, ad esempio mi ricordo che, una, forse l'ultima circolare che ho fatto quando lavoravo in un comprensivo, raccomandavo, perché io non posso, il dirigente non può imporre proprio nulla a nessuno, raccomandavo di eh, evitare di impedire eh, la, la ricreazione ai bambini che si fossero presentati con i compiti non svolti o non svolti correttamente perché per punizione in molti casi ai bambini era impedito di, di, di fare la ricreazione ed erano costretti a svolgere i compiti che non avevano fatto a casa ma l'ho raccomandato semplicemente, come ad esempio nella stessa circolare raccomandavo di, di evitare di eh, non svolgere l'attività motoria per punizione perché faceva questa mh, meravigliosa quindi eh? avranno odiato sì, sì, quegli però insomma è una raccomandazione quindi garbata ecco, nel rispetto dei ruoli perché a proposito di perversioni pseudopedagogiche, per punire i ragazzi si impediva loro di svolgere una delle attività previste dal curriculum, cioè l'attività motoria. L'unica possibilità che avessero di muoversi veniva loro impedita per, come, come sanzione disciplinare. Allora eh, decidiamo, facciamo a turno. Allora una volta per, non facciamo fare. L'attività motoria un'altra volta non facciamo fare per punizione matematica, un'altra volta non facciamo fare italiano per punizione, perché sono eh, discipline che hanno pari dignità, però stranamente la pratica è questa. È perché gli altri si vede che hanno dei programmi più, più complessi da portare no, avanti. Una... No, no, semplicemente perché, perché, in questo, perché una punizione deve, deve far soffrire. E l'unica, come dire, la sofferenza maggiore poteva essere procurata impedendo lo svolgimento dell'unica attività che consentisse di sadismo, Che sadismo, sadismo. Eh, succedeva, succede, ma sicuramente è successo solo in quell'istituto. Eh? Non voglio eh. credere che succeda altrove, però eh, era per fare un esempio: era un esempio per dire che ho raccomandato, eh, quindi, che a proposito, se avessi potuto imporre, ecco, l'avrei fatto. Fabia dice che gli insegnanti dovrebbero insegnare a imparare, accendere le passioni. Eh sì. E invece, eh, invece Terry dice che i compiti creano conflitti con i genitori fratelli, con i fratelli. Ci sono fratelli che oltre ai loro compiti devono fare anche quello dei fratellini più piccoli. è vero, in casa mia in effetti c'era questo meccanismo che il più grande doveva aiutare il più piccolo che aveva sì. difficoltà. Sì, ma è uno stress, perché prima si parlava dello stress che procura gli studenti questo tipo di organizzazione, questo sistema un po' perverso, ma è uno stress che si estende alla famiglia, nel senso che la maggior parte dei conflitti in ambito familiare tra genitori e figli, che significa spesso con i bambini più piccoli, pianti, urla, punizioni, derivano dal, dallo svolgimento, dal mancato svolgimento dei compiti. Quindi è uno, è come dire, è uno stress che eh, inquina anche i rapporti tra genitori e figli e ripeto, non c'è nessuno studio che abbia mai dimostrato che i compiti a casa sono utili o necessari addirittura si litiga tra genitori cioè genitori che litigano a causa dei compiti, perché uno è un po' più permissivo che dice fa la finita, non lo vedi non ne può più ah, sì, ma domani poi a scuola ci si trova lui da solo davanti all'insegnante, e si litiga persino tra genitori è un, è, è un delirio veramente è un, è un delirio inimmaginabile in, in, in eh, se ci si se ci si astrae un attimo dal contesto nel quale siamo immersi. È, è follia elevata al sistema. Eh, secondo alcune ricerche si, si, si può apprezzare un miglioramento rispetto alla, alla prestazione però eh, puramente scolastica, nel senso che se ti eserciti a svolgere quel tipo di operazione, quando poi sei chiamata a farla hai maggiori probabilità di, di riuscire. Dopodiché passano tre settimane e ricordi neanche più come funziona. Però rispetto alla qualità dell'apprendimento, non, non abbiamo dati certi, assoluti, nel senso che non c'è alcuno studio che dimostri in modo incontrovertibile che i compiti a casa garantiscano una, una, come dire, un miglioramento della prestazione. Quindi no, non ci sono dati scientifici, mentre ci sono, ci sono studi che mostrano quanto sia eh, problematico dal punto di vista anche psicologico, insomma, sostenere questo quest impegno che risulta sempre più oneroso per ragazzi che hanno, tra l'altro hanno tempi di attenzione anche molto, molto limitati rispetto eh, a quelli che, eh, che, che, si, che si potevano presumere qualche, qualche anno addietro, quindi che sono, sono ancora più... Eh, in questo senso sono ancora più esposti e quindi danneggiati. Ma eh, Io spero che questo argomento, questa diretta venga condivisa perché è un argomento veramente importante questo. E, tra l'altro sul, sul, sul vostro sito avete anche eh, una petizione, avete sì. il link a una petizione eh, che ha già raccolto 33.000 adesioni. Sì, siamo su 35.000, mi pare. 35.000. Oh, mi pare, adesso non, non, non, cioè, il numero preciso non lo ricordo. Eh, però sì, siamo, siamo più o meno su, quel, su quell'ordine di grandezza. Eh, che è una petizione che ha una funzione, come dire, un valore simbolico, nel senso che non si potrà mai ottenere un provvedimento di questo genere. Tanto Perché per che bene. numeri c'è da raccogliere? No, no, ma non è possibile. Cioè, per questo è una petizione il cui scopo è quello di sensibilizzare rispetto al problema. Eh, però non, nessuno può imporre, non non, se anche il ministro decidesse di abolire i compiti, non potrebbe farlo, perché eh, come dire, è una decisione che attiene alla liber, eh, insomma, libera scelta del docente che opera peraltro in una scuola autonoma quindi non, non il dirigente scolastico, nemmeno il ministro potrebbe eh, imporre una, una decisione di questo genere. Quello che stiamo cercando di fare attraverso questa petizione, eh, sulla piattaforma change.org, il titolo della petizione è Basta compiti, è quello di eh, sensibilizzare, perché la petizione riporta i punti che dicevi, eh, enunciati molto sinteticamente, riporta i punti che, che leggevi all'inizio, cioè le ragioni per le quali, secondo noi, eh, sarebbe necessario quantomeno nel primo ciclo di istruzioni cioè elementari e medie eh, sarebbe bene eliminare i compiti insomma eh, ma non, eh, non può avere effetti eh, in termini di, di, di norme prescrittive a, a questo proposito gli unici interventi del ministero sul problema dei compiti risalgono a a un paio di circolari emanate negli anni 70, dove il Ministero, le sole volte in cui si è occupato dei compiti, raccomandava di non darli, ma non darli nemmeno nella secondaria e secondo grado, alle superiori, quindi le poche volte in cui il Ministero si è espresso al riguardo è stato per raccomandare di non darli durante il weekend, di non darli durante le vacanze, no? Ecco, cosa bellamente ignorata da tutti gli insegnanti italiani, insomma, da, eh, tra l'altro ci stiamo approssimando alle vacanze estive e ci sarà ancora una volta questa laiatura dei compiti per le vacanze che violano il diritto, sancito dall'articolo 31 della Convenzione, al riposo, alla ricreazione, al gioco, eccetera, eccetera, e che sono un, proprio un ossimoro i compiti per le vacanze, o sono vacanze o non lo sono. Se sono vacanze non puoi massacrare di compiti questi ragazzi che dovrebbero potersi in qualche modo rigenerare è come se gli, per gli insegnanti italiani le vacanze fossero non degli studenti ma degli insegnanti perché gli unici a godere del, delle vacanze degli studenti sono gli insegnanti due mesi no? come? due mesi? fanno due mesi? eh sì sì che poi eh. Eh, anche qui l'obiezione classica ah ma noi prepariamo le, le attività dell'anno è vero sono molti insegnanti che passano parte delle, non delle, anche delle loro ferie che sono, 30, sono un mese poco più di un mese come tutti i lavoratori le trascorrono per preparare i materiali, e ce ne sono, eh. però è una libera scelta del, dell'insegnante, invece agli studenti, e le vacanze sono degli studenti, altrimenti non avrebbe senso la definizione di un calendario scolastico, gli studenti sono impediti al godimento di quello che dovrebbe essere un loro diritto, infatti secondo me i compiti per le vacanze sono illegittimi, quantomeno, perché, perché appunto sono subissati di di, di, di esercitazioni varie, eh, giustificate, eh, questo è meraviglioso, giustificate di solito in questo modo, se non si esercitano durante l'estate, dimenticano tutto quello che hanno imparato. Si ah, sente spesso che... dire dagli insegnanti che è una dichiarazione inquietante, perché è un'ammissione patente di incapacità professionale. Se in due mesi uno studente che ha frequentato per un anno e facendo, passando buona parte della sua vita a svolgere i compiti a casa, dimentica tutto quello che ha imparato. Vuol dire che ha insegnato proprio male. Eh? Vuol dire che come insegnante sei un fallimento totale. Perché se in due mesi si dimentica tutto, vuol dire che si è imparato poco, si è imparato male, o non si è imparato nulla. E allora sarà responsabilità del, dello studente. Sì, forse anche responsabilità dell'insegnante. Anzi, la mia proposta era questa. Era, gli insegnanti che danno i compiti per le vacanze, dovrebbero rendersi disponibili eh, a svolgerli a scuola con, gli, con i loro studenti. Eh, questa è una bella proposta. Sì, mm. e, e, e, e sono sicuro che sparirebbero dal, dal, dalla nostra vista i compiti per, per le vacanze. Penso anch'io. Mm. Allora, io eh, chiuderei questa diretta con eh, Terry che dice «Ho fiducia nel futuro, spero che il lavoro del professor Parodi e di tutti quelli che credono in questa missione porterà un cambiamento». Un giorno i docenti arriveranno a comprendere, qualcosa sta cambiando, hanno tolto i voti alle elementari e presto anche alle medie, stanno nascendo scuole nel bosco, scuole senza zaino e così via. E io Il mio augurio che faccio a, a voi che, che portate avanti questo, questa, mission, questa missione eh, è che tutti gli insegnanti come Terry contagino gli altri insegnanti perché alla fine è, è quella categoria no? che deve, deve cambiare per far cambiare il sistema. Sì, eh, sì. è un auspicio al quale mi, mi associo ed è la ragione per cui ho creato questo gruppo Docenti e Dirigenti a Compiti, a compiti Zero, con la, con la speranza di una positiva contaminazione, ma eh, come posso, può confermare qualsiasi insegnante no, eh, è una cosa assai ardua, ma non smetteremo di non per questo di impegnarci. Non smettiamo. E no. In chiusura ti chiedo di lasciare i dati di, del sito, tutti, tutti i riferimenti dei gruppi. Sì, dunque sono quelli che, che ho già menzionato. Eh. Abbiamo questi due gruppi Facebook, Basta Compiti, che è un gruppo aperto, e Docenti e Dirigenti a Compiti Zero, che invece è un gruppo chiuso riservato agli insegnanti e ai dirigenti. Abbiamo la petizione su change.org. Uh -huh. stesso, stesso nome, Basta Compiti, e questo sito, molto, molto interessante, forse è diciamo, l'archivio più, più completo, più, più ricco che, del, al quale si possa avere accesso, che è www.bastacompiti.it. Ecco, a, a chi volesse approfondire, ma, ma anche per, semplicemente per, per capire quali sono le, eh, come dire, i principi e i valori che sottende questa, questa, questa scelta, ecco credo che potrebbe trovare riscontri significativi nel, nel materiale che abbiamo raccolto. Bene, io poi scrivo tutti i link, ma ci sono sì. mi sembra nel post, e anche dei tuoi libri. Sì. Eh, dove trovarli perché penso che sia importante anche leggere i tuoi libri che hanno tutti i riferimenti anche delle ricerche, del, della tua esperienza di tutti questi anni eh, da docente, da peda pedagogista, non pedagogo. <ride> no, ma i pedagogisti <ride> sono gli accademici, io sono solo un dirigente scolastico. Va io mi sono occupata di di ricerca e formazione, ma sono, sono un dirigente scolastico. Sì. Bene, grazie mille Molto. Maurizio per, grazie per tutto quello che hai detto ai nostri spettatori e voi grazie per aver partecipato e mi raccomando condividete, condividete la diretta. Grazie mille, grazie mille grazie, a tutti. Grazie a te, un saluto a tutti.